Fiore fiero, droga che inconsapevolmente lascia entrare. I due punti sono anche quelli orizzontali. Spiegare il concetto di sensazione. La morale esplicita è l'ultima spiaggia di fronte alla via libera del mare che non sai domare. Sono figlio della giungla. Pianeta praticantato. Muri invisibili i confini. Paletti di riferimento per creare gemellaggi. Con chi? Con persone che mi dicono vengano in pace. È scritto sulla magna magna carta. Porta aperta per flusso di favore. Muri immensi i confini. Maschere d'argilla per scolpire paure. Di chi? Di un tizio che mi informano sia il terrore in persona. Inciso su tavolette segretate a difesa della mia libertà. Da grande sarò muratore. Per riconoscere la materia dei muri e costruire. Disobbedienza civile. Appaio realizzato. Risultato che rifletta pieno lo sforzo, non lascia spazio a sconforto. Sei pieno. Succede poi che ragioni senza riflettere. E entraveri in filtrazioni di ammarco. Non tutto il costo del sudore è stato rimborsato e più gatti e più non vinci. Non è città giusta. Espatro in televisione bolle in espansione, di applausi fischi, ma in perdita. Si dice politica, si legge vita. Quanti indizi per padroneggiare una prova. Verità e potere mai coincidono, disse Gomorra. A colpi di neoproverbi mi possesso del potere della verità. Che gioco è, se chi deve predire già gusta l'arrivo. Grande Bang Il cielo ci dice ciò che è stato Nella mente siamo ciò che potremmo essere Voi solo essere quello che sono Così consumo tutto il combustibile del tempo Per un faccia a faccia col futuro E un anno col passato Testa senza corpo Cittadino dello stato della statica evoluzione Ogni goccia spesa per mantenere quella, pol quella poltrona Che poggia su ferite ingannate e su bandiere barattate Incubatrice permanente di emozioni in catene Con ultimo desiderio nel diritto di sciopero Quando l'uomo era libero E lei lavora l'immaginazione pareva da conti senza nome In incognito per quei donatori sogno una data per un caffè con te che è tempo solo di fare bei tempi a casa mia ore e ore a giocare alla vita niente orari figurarsi i bilanci ero qui con una, con una poesia senza senso né fine e chi se lo chiedeva un tempo? applauso pubblicità ciao ciao grazie